Grandioso, facciamo un bel applauso come sanno fare i piccoli aspiranti a chi ci insegnerà una quantità di cose sugli affari, il signor Montgomery Barnes. Sarò breve e conciso, famiglia, religione, amicizia... Sono i tre demoni che dovete annientare per ottenere successo negli affari. Quando si presenta l'opportunità, non vorrete trovarvi certo in un reparto maternità, né seduti in qualche assurda chiesa o in qualche sinagoga. Domande? Voglio servirmi di questa rara opportunità, anche se voi bambini non siete interessati. Eh, secondo lei, qual è la più importante, il duro lavoro o la cocciutaggine? C'è qualche domanda concreta?